Intanto vi ringrazio di aver promosso questa iniziativa e credo che ce ne devono essere anche altre sul territorio perché sono utili a, a riflettere su una serie di argomenti che dovranno trovare poi una strada comune che è quella del piano della prevenzione che ci accompagnerà per i prossimi 4 anni. Direi che i sogni come la prevenzione e la fantasia non hanno confini, insomma, non anche la prevenzione non ha e alcuni sogni io spero che si realizzino, insomma, ad aprile avremo dei nuovi direttori generali. La sanità regionale sta scrivendo il piano di riorganizzazione, avremo quindi un nuovo settore, una nuova direzione, una diversa allocazione delle funzioni. Rimane sempre in dubbio la parte invece del denaro perché quella continua a essere carente e, e precaria, però insomma, secondo me non è un problema di quantità, ma di chiarezza su come il banali a toccare per queste funzioni che possono essere spese per queste funzioni e questo però è un altro tema. Eh, sono d'accordo con te Renato, sul fatto che cre credo che questo breve spaccato che ho, ho avuto c'è in un contesto territoriale particolare probabilmente non sovrapponibile a quelle di altre realtà regionali ma con alcune affinità sicuramente sì eh, dimostra che a volte... Eh, si fanno già delle cose che sono sensate, che hanno una, il preso di essere già in relazione, di aver già prodotto dei risultati, eh, il problema è un po' quello della motivazione, usando una battuta sono quasi empowerment. Noi credo che negli ultimi anni abbiamo assistito ad un team soprattutto diciamo, quindi cosa di risorse di personali, risorse economiche, motivazioni, insomma alla fine alcune cose che si facevano hanno perso un po' di significato. E devo dire che forse è anche un bene, perché quando io sono arrivato qualche anno fa, molti, insomma, <coughs> quelli come Elena, a ad altri, ovviamente mi hanno compreso per mano cercando di convincermi che le cose che si facevano erano giuste, no, non ero così convinto e non lo sono tuttora completamente oggi. Non, non voglio estremizzare, ma per rendere un po' l'idea, quando sono <coughs> arrivato c'erano più di 50 gruppi di lavoro, 0 euro a disposizione eh, per, per quest'area della prevenzione. O almeno teoricamente c'erano, nella pratica non si potevano spendere. Eh, e tutti quanti tiravano la giacchetta dicendo: Dio al mio direttore generale, che quello che faccio è la cosa migliore del mondo e quindi sono indispensabili al sistema. Eh, oggi abbiamo i pagani un po' migliorato secondo me l'assetto generale di questo piano della prevenzione, non ci sono più 50 o 60 progetti eh, al cui interno dovevano operare le persone che però non erano neanche informate del fatto che facevano parte di quel gruppo di lavoro. Eh, ci stiamo ponendo un po' la prospettiva di migliorare la comunicazione del piano della prevenzione perché è tema fondamentale, cioè lo strumento di cui noi parliamo oggi e che avremo eh, per i prossimi 4 anni non deve essere un prodotto interno del sistema sanitario nazionale dove quelli come noi, come voi, insomma, si parlano e si confrontano su un tema e poi, insomma, lo sappiamo noi, quello che no? e pochi altri. È una bella sfida perché il piano della protezione vecchio eh, si chiude con un saldo positivo, almeno formalmente, una parte di questo giudizio positivo è molto autorectale. Cioè eh, eh, ci siamo detti che siamo stati bravi, eh? poi se è stato vero o meno questo noi in alcuni casi non lo sappiamo. È vero che il nuovo piano però si mette di fronte ad una responsabilità maggiore nella, nella governance e nel piano della valutazione. Cioè le cose che noi scriveremo e che si accompagneranno per i prossimi 4 anni in qualche modo devono essere un po' più misurabili, più concrete. No? E questo ci fa uscire un pochino dai sogni e ci fa riflettere su uno dei temi fondamentali, cioè come fare a eh, coniugare l'esigenza del territorio, la spinta che arriva dal territorio alle politiche di sanità della regione, che non è automatico. No? Le istanze che arrivano dal territorio sono molto variegate, a volte anche discutibili. No? La partecipazione di per sé, come la burocrazia, non sono parole di per sé positive o negative, eh, sono parole che hanno un significato e quindi... Recentemente, a domani abbiamo questa discussione: un gruppo spontaneo eh, si mette a, di traverso con il Comune di Torino su un problema di esposizione a onere normali, no? che ha, ha misurato e, e non sono presenti, cioè sono molto di sotto di esigenze. Il problema è che la percezione dello stato di salute di queste persone pone una domanda di salute alla ragione e al comune, dice noi ci sentiamo peggio degli altri perché abbiamo quella un po' proprio che ci spara addosso e noi gli diciamo non è vero. Le misure fatte tra ben tre volte con apparecchi sofisticati danno risultati che sono 40-50 volte al di sotto dei limiti di legge, ma di fatto lo stato di ansia e quindi le patologie correlate, insomma, lo stress, ipertensione. Eh, un paio di infarti ma probabilmente non imputabili o dovuti alle antenne, ma da qualcos'altro, fanno sì che lì da una parte c'è una domanda di intervento della sanità pubblica, dall'altra c'è un insieme di misure che dicono che quello non è un problema sanitario ma lo è diventato allora il problema è quanto della domanda che arriva dal territorio debba essere tradotta in politiche sanitarie che è lo stesso tema che si pone in altri settori dove noi abbiamo l'esigenza di conoscere meglio degli argomenti per poter deliberare e questa si chiama valutazione del rischio insomma, no? quindi un approfondimento serio di tipo tecnico scientifico indipendente con tutti i crisi del caso che però poi a un certo punto deve diventare gestione del rischio e cioè trasformarsi in una politica sanitaria ed è lo stesso problema che abbiamo quando noi discutiamo di politica o di amministrazione, quante organizzazioni hanno fatto bene politica e poi si sono trovate sedute sulla seggiola del decisore hanno fatto dei disastri quanti direttori generali della sanità me, che non nell'area della prevenzione quando si sono seduti sulla seggiola del direttore generale in virtù di quel principio di quel neurone che voleva il cervello a gluteo e quindi il cervello ragiona a seconda della seggiola che io occupo fa sì che le convinzioni espresse nel passato quando poi si è trattato di provare a produrre in politica sanitaria sono diventate altre cose allora questo è un tema di fisica come declinare eh, gli argomenti che la cittadinanza, che, che le forze sociali presenti esprimono in termini di lavoro, di sicurezza alimentare, di stili di vita, di, eh, di benessere in senso generale, possono trovare spazio all'interno di politiche sanitarie. Negli ultimi anni abbiamo avuto l'esempio più negativo, nel senso che la politica non ha tenuto in minima considerazione tutto ciò che negli anni passati è stato costruito per dimostrare lo stato di salute è buono o cattivo le cose dalle sorveglianze sanitarie, ai sistemi informativi, quindi ad elementi che potevano portare con una certezza in alcuni casi a dimostrare che non la salute individuale ma la salute collettiva richiedeva un intervento di politica sanitaria, questo intervento non c'è stato. E' in virtù di quel principio che fa sì che oggi la speranza di un cambiamento secondo me c'è e che poi alla fine ci si concentra su che cosa? Sul contingente, sull'ordinario, sulla cura, quindi sul funzionamento l'ospedale sulla difesa di un presidio eh, sul territorio che di per sé ha tutte le ragioni per essere difeso, non c'è sindaco che sia disponibile a perdere un ospedale che è sul loro territorio eh, perché quello è il potere, è consenso nei confronti della cittadinanza. Il problema quindi non è tanto quello del continuare a discutere di quanti ospedali si debbano mantenere sul territorio e di quali prestazioni questi ospedali. Di quando invece è di provare a discutere del servizio sanitario nella sua complessità, ospedali, territorio, prevenzione. Io se posso fare una critica a chi in questo momento mi dà da mangiare, insomma, che non sono solo i cittadini, ma è anche la politica che governa questa regione, è che io non voglio discutere della rete ospedaliera delle trimonte, perché credo che sia oggettivamente un argomento accredibile. Eh, sul quale bisogna lavorare perché i campanilismi non sono più di moda, non dovrebbero esserlo in una situazione contingente di crisi economica come quella che viviamo. Però so, bisognerebbe partire prima da, da, dal far crescere un territorio che offre delle prestazioni e poi passare a, a chiudere quelle strutture che le stanno dando in modo oneroso e forse non di, di buon livello. Quindi, noi qui partiamo invece dal fondo, cioè prima si parla di un riordino ospedaliere e poi di una medicina del territorio che dovrebbe un po' cambiare e migliorare. Forse le due cose vanno ordinate, ma direi aggiungendo anche la terza, la prevenzione. Non so se eh, in un modo convinto o meno, secondo me lo è, l'assessore richiede che in questa fase si debba cominciare a parlare di sanità in senso più ampio, del termine, non soltanto degli attelli del ospedali e del Soccose, di fare a coniugare gli interessi sanitari che sul territorio vanno ricomposti, quindi gli interventi di prevenzione, le offerte di servizi sanitari sul territorio e l'offerta ospedaliera. Perché se no non se ne viene fuori, i giornali parlano solo di ospedali, la prevenzione essendo il tema centrale dell'ospedale non esiste, né in termini di finanziamento né in termini di politiche. E quindi è un po' una sfida, ma diciamo che abbiamo in questo momento una grande opportunità. È cambiata una giunta, cambieranno i direttori generali, si rivedranno gli altri aziendali, c'è un nuovo piano della prevenzione, quindi non, non abbiamo incrostazioni del passato, possiamo provare a togliere quelle incrostazioni del passato, possiamo provare a trattare a definire una nuova governance con delle nuove forme di partecipazione, possiamo pensare, perché è stato scritto nel piano, che la prevenzione non sia soltanto quella cosa storica e quindi una dieta neovascolare che ha detto una dieta trasmissibile ehm, che ne so, stili di vita, promozione della salute, ma ci sono anche dei pezzi che l'ambiente salute è la accennato e si sviluppa un pochino di più, qual è il rapporto tra l'attività lavorativa, la vita quotidiana e lo sviluppo economico, insomma mi sembra un tema forte, importante se volessimo intervenire anche sulle politiche del lavoro essendo poi alla fine della fiera quello che produce il finanziamento del servizio sanitario nazionale che comunque è pagato con la fiscalità cioè se non c'è nessuno che lavora nessuno verso i soldi del cassetto e l'impoverimento del sistema quindi non in tutti i settori ma in alcuni settori le politiche del lavoro in generale anche quelle della sicurezza di lavoro, con le politiche di sicurezza alimentare non sono soltanto prevenzione sono anche servizio sono anche certificazioni, sono anche rispetto della legalità e sono temi che i nuovi hanno include, in senso ampio e completo del termine. A volte faremo fatica, sono convinto, a coniugare le esigenze che proverranno nel territorio in più, in più modi e in più forti, perché noi avremo sicuramente da parte delle industrie una richiesta, una domanda di servizio più che di salute, avremo dalle associazioni domande di salute avremo da parte dei politici una richiesta di sostegno alle politiche territoriali e questo è un altro tema che credo che debba avere spazio in prospettiva che è quello della fruizione dei dati che il sistema sanitario nazionale ha a disposizione è vero c'è la privacy alcune informazioni non possono essere utilizzate in forma di individuale ma in forma collettiva non c'è nessuna legge che vieta di fare delle valutazioni. Il problema è che chi raccoglie i dati in, in prima fila, ma l'epidemiologia di Gugliasco piuttosto che il servizio sanitario nazionale sul complesso, tende a utilizzare l'informazione come un monopolio di potere e quindi si fa il convegno una volta all'anno per dire come va il, la, la sicurezza dei lavoratori, come va eh, la copertura vaccinale, come vanno le malattie del governo nel controllo delle malattie infettive e quant'altro. Ora il problema è che queste informazioni, se si hanno davvero attraverso la sera dell'informatica e nei sistemi informativi moderni e d'avanguardia, dovrebbe essere portata più vicino all'amministratore. Questo è, anche, è un tema importante, qualche paio di anni fa, tre anni fa, con un progetto interreg, si provò a fare un cruscotto che in qualche modo desse all'amministratore locale le informazioni sullo stato di salute della popolazione che gli amministra. E quel progetto via a un certo punto è stato chiuso perché non c'erano più soldi. I francesi l'hanno proseguito e ne stanno traendo i mandati. Noi l'abbiamo concluso e non stiamo portando a casa il risultato di un lavoro che è stato fatto e che è prezioso. Perché provate a immaginare se un amministratore di un comune, sia esso della maggioranza o della minoranza, avesse a disposizione delle informazioni sullo stato di salute della popolazione, sull'issime di stradali, sulla qualità dei servizi di prevenzione da parte del territorio, e potrebbe cominciare a pensare che se è la maggioranza di poter avviare delle politiche in quel senso, se è la minoranza potrebbe usare questi argomenti per se la maggioranza parlo quindi in ogni caso il presupposto ideale sarebbe quello di avere un territorio che eh, chiede quindi pone al servizio sanitario una domanda mentre invece nel passato noi abbiamo avuto molto spesso una sanità pubblica che non riusciva a comunicare le capacità di intervento sul territorio per fare prevenzione, se cioè, quindi eravamo noi a dover andare dagli amministratori o dalle associazioni a proporre, a promuovere mh? iniziative, se riuscissimo a fare, lo dico in tutti i casi, ma, ma una parte senz'altro sì, di fare in modo che siano i soggetti destinatari della prevenzione a chiedere al servizio sanitario di sviluppare o svolgere interventi del genere, vuol dire che avremmo dato un senso al servizio sanitario nazionale. Per cui un'aspettativa da parte dei cittadini che si trasforma in una domanda esplicita che si trasforma in politiche sanitarie forse riusciremo a farlo magari non in senso completo ma ad avviare iniziative che in qualche modo fanno sì che esperienze positive una delle relazioni è stata interessante dire siccome la partecipazione ha degli elementi delle caratteristiche che possono cambiare da zona a zona delle sensibilità anche non è detto che un progetto che ha funzionato qui possa funzionare altrove. è vero però è importante che qualcuno altrove sappia che in questa zona il progetto c'è stato e ha dato dei buoni risultati poi ne prenderà in considerazione gli elementi, cercherà di promuovere eh, quelle caratteristiche o la partecipazione da parte delle componenti del suo territorio perché non è detto che questo progetto possa produrre automaticamente dei risultati analoghi ma sarebbe già utile per un amministratore che sta a all'Albania sapere che sia a Lavigliana o a Susa o a Moncalieri c'è stato qualcosa che ha dato un buon risultato e questo risultato possa essere in qualche modo almeno conosciuto e analizzato e, e se, se l'amministratore lo ritiene o l'associazione lo ritiene anche sperimentato. Copertura finanziaria, insomma, anche qui eh, non è, dicevo prima, una questione di soldi eh, in più. No? Noi abbiamo avuto nel passato con la convinzione che il finanziamento della sanità è fatto dal Fondo Sanitario Nazionale, indistinto e ho controllato questo. E poi c'è la prevenzione, che deve avere bisogno di più. Mm? È un approccio sbagliato, perché eh, se lo Stato dà un piano negli occhi che su questo piano mette delle risorse, le attività previste da quel piano devono avere copertura finanziaria con quelle risorse. Che cos'è che non ha funzionato? Non ha funzionato il fatto che le risorse dello Stato arrivavano alle donne, dalle donne arrivavano alle aziende sanitarie, ma le aziende sanitarie avevano come obiettivo di mandato e di funzionamento ha priori di ridurre il personale, ridurre la spesa pubblica e quindi naturalmente le risorse che defluivano e che, che continuano a defluire regolarmente, perché anche quest'anno sarà così nelle casse delle aziende sanitarie e vengono utilizzate laddove è necessario usarle, si dice, per cui se ci sono delle debolezze in una determinata area si pesca anche da quella risorsa lì per costruire qualche bisogno di altre aree. Allora capite che se il presupposto è che un piano che ha un finanziamento produce risorse per fare altro allora è chiaro che poi mancano le risorse per la prevenzione però sono 240 milioni di euro a livello nazionale distribuiti tra le varie regioni fa sì che la nostra abbia una disponibilità per il piano della prevenzione che si è finito 17-18 milioni di euro all'anno che significa che le abilità di riserva in proporzione sulla base dei criteri che, eh, che la regione ha dato nel passato e che manterrà anche non di vuol dire che i direttori generali queste risorse le hanno. Bisogna fare in modo che loro abbiano degli obiettivi da parte del governo regionale che vanno nella direzione di un potenziamento, di uno sviluppo di attività che sono coerenti con il piano della di prevenzione. Dire che l'obiettivo è aver adottato il piano locale della prevenzione è troppo poco, perché è un atto amministrativo su cui poi nessuno va a esaminare se i contenuti sono coerenti con indirizzi del piano no. cioè, è ma questo vale anche per la regione nei confronti dello Stato per quanto ci riguarda il LEA era aver approvato il piano nazionale nel passato, oggi non è più così il nuovo piano non è quest'anno l'obiettivo è quello di approvare il piano e poi però ci sono gli indicatori di sicurezza, ci sono degli indicatori di risultato finale delle, delle, delle, delle attività che vengono messe in atto, c'è cioè, una reti di contazione un po' più stringente che costringe le amministrazioni con tutte quelle che partecipano a questo progetto di dare il loro contributo che dire in sostanza cioè, mi pare che l'avvio è, è un buon avvio eh, la volontà per cambiare esiste, probabilmente puntando sempre senso arriveremo a 70 o a 50 però credo che insomma, stiamo andando in una direzione secondo me giusta cioè quella di provare a dare un senso alle cose che stiamo facendo cercando però di sfrondare eh, quell'autoreferenzialità o quei progetti o iniziative che hanno un sapore corretto e condivisibile della partecipazione locale ma che non producono garantie sul piano poi della eh, salute eh, dei, dei cittadini ce ne sono insomma, cioè, quindi non sono contestabili perché la partecipazione è un valore e un bene di per sé nell'ambito del piano di prevenzione deve in qualche modo avere un aggancio e una correlazione con quelle che sono le indicazioni del piano cioè il piano non è un cioè non è un foglio bianco su cui uno ci scrive quello che fa, è un piano che ha eh, dei macro-obiettivi ha delle regole, ha dei testi ha del programma, ha delle forme di rendicontazione, ha degli obblighi da parte di chi in qualche modo lo deve, lo deve poi eh, rendicontare a livello nazionale che sono anche penalizzanti sotto il motivo del finanziamento della, eh, del servizio sanitario regionale. E questo è quanto, sono. quindi noi lì dentro dobbiamo stare, se riusciamo a fare in modo che le esperienze, le forze, le, le, le aggregazioni territoriali abbiano chiaro qual è l'obiettivo di l'indirizzo e siano disponibili a condividere questo percorso, io non credo che sarà un problema di danari perché è più forte la condivisione, oggi credo di poter dire, poi magari voi mi metterete subito, e... ci sono più soldi che idee, perché... la cosa difficile oggi è fare in modo che le idee abbiano la forza per andare avanti, a prescindere dal finanziamento e molte volte sarebbe sufficiente. Poi a volte serve anche lo start-up, le risorse che vengono messe a disposizione come, dire, come avvio di determinati percorsi secondo me sono sufficienti. Poi se i percorsi hanno un senso e coinvolgono culturalmente la popolazione, cioè, a un certo punto alcune pratiche, alcune cose, diventano la baseline. Cioè, oggi noi abbiamo una baseline, bassa, supponiamo, il piano prevede che lo standard si sì, innalzi, tra quattro anni avremo uno standard più alto, io spero, e non è detto che quello standard debba essere di nuovo rimesso in discussione, probabilmente nel tempo diventerà la bomba di slide, quindi avremo modo di proseguire lungo il percorso facciato. Io non ho altro da dire se non ringraziare tutti coloro che hanno discusso, lavorato e ci hanno creduto perché è una premessa per far girare a chiave la cosa.